Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao amici del canale Itologia1, un saluto a tutti voi. Sono contento di essere di nuovo qui dopo un lungo periodo di assenza dovuto a motivi di lavoro e di studio. Mi sembra che l'ultimo video risale a 4 mesi fa, se non erro. Quindi vi chiedo scusa. Purtroppo il tempo è quello che è, cercherò di essere più continuo, anche se è difficile mh, compromettersi, no? Perché poi diventa, diventa complicato. Allora, riprendiamo i nostri studi di Cristologia e la sezione che stiamo affrontando è quella di Cristo nell'Antico Testamento, di cui l'ultimo video era la prima parte dell'introduzione. Va bene? Quindi dico questo perché... Oggi parleremo sempre, o continueremo, su questa linea di introduzione a tutto il tema di Cristo nell'Antico Testamento, quindi è una continuazione del video precedente che potete andare a vedere, se non l'avete ancora visto, a rivedere nel caso l'aviate già visto e vogliate ricordare quello detto lì. quindi questa introduzione è importantissima secondo me per questo tema e quindi vi consiglio di, di approfondire anche da voi stessi no? nello studio personale. E allora, abbiamo visto l'ultima volta il capitolo 5 di Giovanni che è molto importante, le testimonianze riguardo il Signore Gesù, a cui Egli si appellava davanti ai giudei. vi ricordate? Quella di Giovanni Battista, che viene chiamato nel quarto Vangelo Giovanni il Testimone, la testimonianza del Padre, la testimonianza delle scritture e la testimonianza di Mosè. Quindi l'enfasi qui è sempre sul fatto che l'Antico Testamento ci presenta già la persona di Cristo e, e quindi è fondamentale e oggi vogliamo appunto prima vedere il famoso passo di Luca 24 che tutti conoscete l'apparizione che il Signore Gesù Cristo fa ai discepoli sulla via di Maus e dopo vogliamo parlare de, de, degli strumenti che ci, ci fornisce l'Antico Testamento per una buona comprensione della persona del nostro Signore e Salvatore. Quindi queste due cose vogliamo fare oggi e parleremo anche molto brevemente dell'importanza dell'Antico dell Testamento per quanto riguarda la predicazione apostolica e la testimonianza di Cristo nell'Antico Testamento per quanto riguarda, ripeto, la predicazione, il carigma apostolico. Allora, nella prima lezione partiamo subito con questo titolo, si dovevano compiere tutte le cose scritte di lui nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi qui siamo in Luca 24, i versetti sono dal 25 al 27, il 32 e anche versetti 44 a 48. Non vado a leggerli, solo li, li citiamo. Così e dopo, come già detto, vi consiglio di andare a, a rileggere voi questo passo e a studiarlo. Allora, nella prima lezione, quando dico prima lezione mi riferisco a proprio la prima lezione che abbiamo fatto di, di Cristologia, mi sembra che risale già a due anni fa, dicevamo che la suddivisione dell'Antico Testamento d'accordo al canone ebraico d'accordo alla Bibbia ebraica più precisamente perché il canone comunque i libri dentro il canone sono gli stessi però la suddivisione è diversa allora questa suddivisione che è Torah Nevim Veketuvim e quindi la Torah i profeti e gli altri scritti sono le sezioni in cui si divide l'Antico Testamento eh, questo l'abbiamo già detto e qui lo ricordiamo perché è, è lo stesso Signore Gesù Cristo chi lo dice in questo passo che, che vogliamo vedere di Luca 24. E qui subito ci ricordiamo che il Signore rimprovera i discepoli per la sua insensatezza no? e per la lentezza di cuore nel credere tutte le cose, come dice come dicono i versi 25 e 26 di tutte le cose che i profeti hanno dette non doveva il cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria e nel verso successivo cominciando da mosè da tutti i profeti spiega loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano e qui devo dire comunque ripetiamo ancora che ci sarebbe da, da, da, da stare tanto tempo no? vedendo questo passo no, no, non possiamo farlo. Io ancora, per la terza volta, mi sembra oggi. Vi consiglio di andare a studiare questo capitolo 24. Allora, qui è molto importante capire, renderci conto che non dice in alcune parti della scrittura, cioè le cose che dicevano di lui, eh, Mosè i profeti e gli altri scritti in alcune parti della scrittura, no, dice in tutte le scritture, questo, questo è importantissimo, in tutte le scritture, quindi questo significa che tutta la scrittura, tutto l'Antico Testamento parla di Gesù Cristo ed Egli è, è il centro, il centro, il focus de, dell'Antico Testamento. Bene, questo l'abbiamo detto molte volte e lo, lo ripeteremo all'infinito se necessario perché è molto importante. E' uno dei problemi che abbiamo oggi in ambito evangelico e dopo vorrei dire qualcosa a questo riguardo è appunto il, il menefreghismo, scusate se uso questa parola, il menefreghismo che a volte c'è per quanto riguarda l'Antico Testamento. No? Sembra che già c'è il Nuovo. E, poi, e quindi l'antico lasciamolo, lasciamolo stare, no? un'attitudine un po' marcionita. Allora, qui voglio citare una eh, citazione della Bibbia Scofield eh, nella revisione fatta nel 67, quindi non è una citazione originaria di, di Scofield, ma comunque viene nella, nella revisione della sua Bibbia di studio che mi sembra molto pertinente. Ehm, riguardo quello che stiamo vedendo e di fatti è una nota a questo a que in questo contesto di Luca 24 dice Cleopa ed il suo compagno sulla via per Emaus ebbero il privilegio inestimabile di ascoltare Cristo Gesù la parola fatta carne e spiegare loro la parola scritta il Signore risorto fornì loro la chiave per capire le scritture la sua persona, che è il tema centrale della scrittura e che conferisce alla stessa una perfetta unità. Allora, questa, questa citazione è veramente molto molto bella e molto importante, no? Quindi fornì loro la chiave per capire le scritture. Cioè il Signore Gesù Cristo, che è l'eseglietta del Padre, come abbiamo più volte detto, in quel momento... E spiegò e fornì la chiave di come dovevano essere interpretate le scritture, no? quindi la chiave ermeneutica per così dire. Qual è questa chiave ermeneutica? La sua persona, il centro delle scritture è il Signore Gesù Cristo e, ed è egli stesso che fornisce una perfetta unità, va bene, e che fornisce il senso a ciò che le scritture dicono. Allora, nel verso 44, che è fondamentale, ed è lì che troviamo appunto questa suddivisione dell'Antico Testamento che più volte abbiamo detto, leghiamo, dice «Poi disse loro queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi» che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi. Ripeto ancora questo, si dovevano compiere tutte le cose scritte, tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi. Quindi questo è quello che vogliamo fare in questa sezione che, che stiamo introducendo e che tratta di Cristo nell'Antico Testamento. Quello eh, di conseguenza che faremo è... Seguire questa suddivisione del testo ebraico e quindi Torah, Nevihim, Ketuvim, Torah, profeti e gli altri scritti. Da allora, qui una cosa che vi avevo già detto, quando il Signore Gesù dice, dice le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, Salmi, che è il primo libro della sezione dei Ketuvim, degli altri scritti, essendo il primo libro di Mosè. Ehm, per metonimia, no? Si, si um, cita come il, um, il primo e quindi il primo o una parte del tutto che vale per, per citare tutta quella sezione, va bene? Quindi qui Salmi si intende come tutti gli altri scritti, tutta quella suddivisione. Quindi seguiremo anche noi quest'ordine della, della Bibbia ebraica per vedere le la testimonianza o le testimonianze che l'Antico Testamento fa di Cristo, del Messia, del Figlio di Dio. Va bene, quindi, un... ovviamente non potremo fare uno studio completo e esaustivo, citeremo solo alcune, alcune, mh, alcune cose, ovviamente da una parte le, le famose profezie messianiche, però do dobbiamo renderci conto, questo io l'ho detto molte volte, eh, il professore Vini l'ha detto ancora più volte di me, eh, mi pare, sul fatto, e io eh, devo dire che mh, ho imparato molto dal suo approccio, e quindi olistico di vedere Cristo, non soltanto in alcune profezie messianiche dell'Antico Testamento, bensì in, in tutto l'organico dei testi, degli ebrei dei, dei testi, appunto, dell'Antico Testamento. E questo è fondamentale. Cosa vuol dire? Che prenderemo spunto di, di alcune sezioni del, del Pentateuco, de, dei profeti e degli altri scritti e vedremo anche profezie messianiche e, se riusciamo con il tempo, pure i tipi, va bene, i tipi di Cristo nell'Antico Testamento. Allora, passiamo all'altro all tema, dentro sempre di, di, di questa sezione eh, introduttiva. Allora, l'Antico Testamento ci fornisce gli strumenti per capire la persona e l'opera di Cristo. Ah, questo è un tema importantissimo, perché se non ci rendiamo conto di questo, non capiremo niente del Nuovo Testamento. E' questo che è proprio quello che succede a molte persone che magari leggono... Il Nuovo Testamento, senza avere i, i, i concetti, gli strumenti che l'Antico ci fornisce, e quindi non si capisce niente. No? E qui mi viene in mente una storia che racconta Thomas F. Torrens, che dopo citerò, che è uno dei miei teologi preferiti di sempre. Lui, lui parlava di suo padre che è stato missionario in Cina e quindi anche lui. Thomas F. Torrens ha vissuto lì la, la, la sua infanzia. Dopo, lui era scozzese, poi è ritornato in Scozia, ha studiato lì e poi eh, ha studiato anche con Karl Barth a Basilea e poi eh, è diventato professore di dogmatica nella famosissima Università di Edimburgo. Bene, eh, Torrens, Torrens eh, racconta che suo padre in Cina tradusse il Nuovo Testamento al, a, uno, a uno dei dialetti cinesi, no? quindi non proprio cinese, ma a, una, a uno dei dialetti che si parlano in Cina. E cosa è successo? Quando lo diede a leggere, alle persone del posto, non capivano niente. Perché? Perché non avevano gli strumenti eh, intellettuali, i, i, i concetti, no? Per, per capire e quindi ha dovuto tradurre parti dell'Antico Testamento perché queste persone del, del posto potessero capire, no? capire meglio. Allora, quali sono, quali sono questi concetti?